Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Seba Clasher e oggi andremo a fare un po' un video diverso dal solito, un piccolo... questa qui è una piccola intro perché dopo vi lascerò delle clip veramente fantastiche che appunto ho registrato ieri sera e appunto questo... Questo video, questa piccola intro l'ho fatta appunto per dirvi se non siete già iscritti iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivate il campanellino lasciate un bel mi piace e ovviamente vi lascio il link qui tutti sotto per i miei social e in più anche i social del, del canale youtube e della pagina instagram appunto del mio team di cui faccio parte che appunto si chiama altf4 alt.f4 vi lascio il link qui tutti sotto in, in descrizione una collaborazione anche con loro e più avanti farò appunto Una sorpresa appunto per loro Che adesso non spoilerò niente Spoilerò tra qualche video più avanti Se riesco Spero che ce la faccia a farlo E detto questo raga Noi eh, ci salutiamo Ci becchiamo in un altro video E ovviamente vi ricordo Di supportarmi come su Permaccio 25 Nel negozio oggetti di Fortnite E noi ci becchiamo al prossimo video Bella ragazzoli Ora vi lascio le clip migliori Bella raga Oh. <speak>